Partiamo introducendo quello che a questo punto si chiama corso 1 quindi la metà del corso di sistemi informativi che, eh, che farò io eh, questo è l'indirizzo del sito su cui eh, c'è tutto il materiale necessario a seguire questo corso in termini di informazione, di lucidi di filmati delle lezioni che vengono via via registrati eccetera lo vedremo tra un attimo come ho organizzato l'informazione in modo da cercare di venirvi incontro il più possibile. Io non uso il portale della didattica, eh? Eh, se non per mettere l'avviso dicendo guardate che tutto il materiale è su questo sito. E il fatto che metà di voi probabilmente non sia ancora perfettamente a posto con l'immatricolazione, non possa accedere al portale, è uno dei motivi per cui non lo uso. Hm? Quindi non andate a cercare l'informazione lì. Eh, allora, io eh, sono partito nel definire i contenuti di questo corso da eh, un paio di frasi che mi hanno fatto come minimo inorridire che erano presenti su questo, che è il libro di testo che avevate l'anno scorso il libro di testo, tutto sommato, è arrivato alla seconda, terza edizione abbastanza recente di stampa no? che parla di tante belle cose e poi ha un capitolo su Web Information Systems allora io ho preso la pagina 137, l'ho letta e c'è scritto che i sistemi di e-business sono ancora poco sviluppati rispetto alle loro potenzialità applicative. che Forse una frase scritta nel 2000 la potrai capire. No? Nel 2012, quando tu hai delle persone che una volta al giorno comprano qualche cosa, eh, o vuoi su sistemi di e-commerce, o vuoi su ebay, o vuoi su, anzi, molto di più su piattaforme mobili, una frase di questo genere... Mm. Eh, non no rispetta il vero. Dopodiché dice, salto un po', vale come fare sottolineate, queste osservazioni confermano che WIS, Web Information Systems, quindi sistemi informativi basati sul web, basati su tecnologie web, e poi cercheremo di capire sta W che cosa significa e che cosa cambia rispetto agli altri tipi di sistemi informativi che vi hanno descritto l'anno scorso rappresentano un fenomeno ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, di nuovo mi sembra che sia scritta con vent'anni di ritardo questa frase. Eh, più avanti le altre leghe sottolineate dice che i WIS di nuovo forniscono interessanti scenari di cambiamento nei quali i fornitori di tecnologia assumono un ruolo di intermediazione non solo tecnologica ma di processo. Allora, questa è sottolineata in verde perché effettivamente invece è una frase positiva, che ci dice che quando parliamo di sistemi informativi aperti, aperti su internet, aperti sul web, il fatto di utilizzarli cambia, non, non è solamente un ausilio te tecnologico per cui uso un corriere espresso anziché la posta ordinaria, e quindi uso uno strumento diverso per ottenere lo stesso risultato, Uso il camion al posto della nave, avranno dei trade-off diversi in termini di costo, di tempo, di, diciamo, di tipo di contrattualizzazione, ma alla fine ottengono lo stesso risultato in termini di processo. Invece qui, usare tecnologie aperte come il web cambia il processo, ha impatto sul processo. Quindi, diciamo così, ci richiede di ripensare proprio il processo di business stesso, anche se non sto facendo un sito di commercio elettronico, se sto usando semplicemente tecnologie web per supportare sistemi informativi. No? Quindi questo è... Un elemento che fa sì che l'analisi di questo tipo di sistemi informativi, quelli con la W, non sia solamente un esercizio tecnologico, ma appunto sia un esercizio di architettura, di organizzazione no? dell'azienda e dei processi dell'azienda. E infatti i WIS diventano sistemi standard di accesso a informazioni e servizi in senso lato. No? Eh, questa è una frase tipica da gestionale, molto evocativa, ma poi a cui bisogna poi però dare dei contenuti nel senso di declinare poi quali sono queste informazioni e servizi in senso lato no? e proveremo magari a vedere gli esempi strada facendo ma la cosa carina è che c'è davanti scritto standard di accesso nel senso che ciò che andiamo a sviluppare è pensato fin dall'inizio per poter essere acceduto, per poter essere eh, usufruito in modalità standard, in modalità aperta tutto questo fa contrasto allora, Due commenti che faccio a questa pagina sono eh, relativamente alle scritte sottolineate in verde e che tutto questo fa contrasto rispetto a molti dei sistemi informativi così come erano stati descritti nel resto di questo libro e quindi come vi li hanno descritti in parte nel corso dell'anno scorso. No? Che sono pensati come sistemi molto verticali, chiusi, monolitici no? ma magari modulari al loro interno ma sistemi che Uh, entrano in casa vostra si mangiano la vostra azienda e vi dicono come comportarvi da quel momento in avanti uh, e installati sulle varie postazioni di lavoro e sui server centrali dell'azienda quando e questo è vero, era vero in alcuni casi continua a essere vero uh, per i grossi sistemi informativi che si sono installati e utilizzati da 30 anni a questa parte no? Per cui se tu vai, diciamo, portiamo le lancette indietro di 10-15 anni, se tu entravi in una banca c'era la parte del sistema informativo che era di fatto una roccaforte impenetrabile eh, in cui c'era chi decideva che tipo di hardware, che tipo di software doveva girare sui server e installava, pensiamo, faccio esempio della banca perché è terrificante, installava su decine di migliaia di pc degli sportelli delle filiali lo stesso identico software, stessa versione, stesso tutto, stesso fotocopiato, perché tutto doveva essere allineato secondo esattamente dei criteri molto precisi. Dopodiché ad esempio in queste realtà quando usciva fuori, che ne so, un nuovo virus e quindi era necessario aggiornare Windows, perché poi quei pc lì degli sportelli li facevano girare Windows, stiamo parlando di Windows 3 o Windows 95, eh, non era possibile aggiornare i sistemi perché se tu provi ad aggiornarlo poi quell'applicazione lì tal dei tali che era installata non funzionava più eccetera era un modello molto diverso un modello in cui il sistema informativo era sotto controllo centralizzato i software, i processi, le installazioni, le interfacce sono definite, punto da un ente centrale e il calcolatore diventa semplicemente lo strumento di accesso a qualche cosa che è definito esternamente Questi sistemi si sono andati via evolvendo in due direzioni: un'evoluzione interna, per cui per ragioni principalmente di risparmio tecnologico, risparmio di costi tecnologici, perdon. Anche, diciamo così, continuiamo con quel paradigma delle banche, si sono evolute e adesso su quei PC lì l'applicazione che usa l'omino non gira più sul emulatore di terminale, ma gira dentro tipicamente una versione vecchia di 4 anni di Internet Explorer, eh? però usa già tecnologie web perché? ma perché è molto più facile da aggiornare un'applicazione quando tu devi semplicemente aggiornare il sito che la eroga e non andare a toccare i 10.000 pc degli utenti quindi da un lato dicevo evoluzione interna eh, i vecchi sistemi informativi si stanno via via trasformando portando verso le tecnologie web cioè quelle che di fatto sono nate e si sono trasmesse dall'invenzione del world web in avanti eh, sempre di più per oggettivi costi minori di manutenzione e gestione, costa meno, perché? Perché ho standardizzato un pezzo, perché non devo più fare il programma che devo installare sul PC di 10.000 postazioni, perché il programma che ho installato sul PC di 10.000 postazioni si chiama browser, si chiama Internet Explorer, e c'è già, e l'ha fatto qualcun altro, non costa più a me, a me costruirlo, installarlo, aggiornarlo e mantenerlo e formare gli utenti, perché c'è già, è già compreso nella licenza del sistema operativo. E quindi, è chiaro che poi il costo di sviluppo dell'interfaccia l'ho spostato dall'altra parte, però il vero costo, che è quello della gestione, mi è scomparso. Questa è un'evoluzione, come potete immaginare, molto lenta, no? nel senso che quando il driver è un risparmio di costo, lo fai quando è ora di aggiornare, lo fai con i piedi di piombo, perché... Il principio sano delle, delle applicazioni dell'enterprise è se funziona non toccarla. No? Mm. E se anche funziona non proprio bene, ma abbastanza in modo soddisfacente, non toccare lo stesso. Mm. Parleremo più avanti nel corso di Sistema Legacy in cui si, si andrà a vedere quanto indietro si torna nel tempo e la paura di toccare le cose quanto può essere profonda. E questo è un, è un, un aspetto dell'evoluzione, l'evoluzione interna dei grossi sistemi informativi. Poi c'è l'evoluzione esterna, nel senso che noi tutti, voi tutti, usiamo quotidianamente dei servizi web che sono dei sistemi informativi. A noi sembrano sistemi magari di comunicazione, di intrattenimento, di informazione, eccetera. Ma lo stesso momento stesso in cui tu leggi un giornale, online. Quello è un sistema informativo che eroga un prodotto, e il prodotto è l'articolo, l'insieme degli articoli, eh? è un sistema informativo lato utente no? il cui diciamo così, utente finale non è l'impiegato dell'azienda come era nella visione tradizionale dei sistemi informativi ma diventa l'utilizzatore finale quindi si fonde il confine tra la parte di sistema informativo dedicata al personale dell'azienda che chiamiamo tradizionalmente back office cioè dietro il bancone dell'ufficio e la parte del sistema informativo che è invece è dedicata agli utenti finali, cioè il front office, lo chiamiamo in gergo. Eh, queste due cose erano, eh, pensiamo al giornale, erano estremamente separate. Tu avevi tutto il sistema editoriale, poi c'avevi le stampe, i pulmini, le edicole e le persone che leggevano il giornale, totalmente separate. Quando avevi qualcosa di digitale era un prodotto distinto, Salvato magari su qualche supporto, scaricabile anche, penso alle enciclopedie in DVD o cose del genere, ma separato. Invece adesso sia il giornalista che il lettore in realtà usano la stessa piattaforma, usano gli stessi server, gli stessi computer. Ovviamente hanno accesso a funzioni diverse. E quindi eh, si è aperto l'utilizzo di sistemi informativi grazie al web alla possibilità di accedere a un sistema informativo semplicemente avendo un browser installato, si è aperta questa possibilità nuovi tipi di sistemi informativi concepiti in, coinvolgendo l'utente finale. Il cliente, se vogliamo usare una terminologia un po' becera. Eh, non sempre cliente perché non sempre paga. no? Di, parliamo di utente in generale. E questo tra l'altro ha anche cambiato di molto il modo no, di pensare ai sistemi informativi. Eh, non so se voi avete mai avuto occasione di sbriciare quando prenotavate, che ne so, un biglietto aereo, ma adesso no, ultimamente, negli ultimi due o tre anni, forse non più tanto, ma un biglietto aereo, un biglietto del treno, avevate dietro un eh, impiegato dell'agenzia di viaggi che digitava dei codici incomprensibili, no? solo a lui, perché il sistema informativo era basato su codici, è eh, un sistema vecchio di 30 anni, eh, basato su dei comandi testuali che lui deve conoscere, ma ancora adesso quando andate a fare il check-in in aeroporto è così. No, non capite cosa fanno, no? ma gli stessi dati, se invece voi cercate un volo su un qualunque sito di viaggi, eh, sono presentati in un'interfaccia, gli stessi dati, eh, sono presentati in un'interfaccia più comprensibile, più accessibile, con maggior usabilità, se vogliamo usare il, la parola corretta. Ecco, ma perché? Ma perché da un lato hai l'impiegato che fa quello 8 ore al giorno, quindi il, il fattore chiave è l'efficienza e... Uno dei criteri, diciamo così, per, eh, per, venire, per diciamo, compensare eventuali difficoltà d'uso nell'interfaccia era la formazione. C'è un programma che è complicatissimo, difficile da usare, non importa, ti prendo, ti mando una settimana, ti faccio fare formazione, esci e sai a memoria tutto. Eh? Poi magari non è intuitivo, ma fa lo stesso, tu tanto fai quello, finisci, sei trasformato in una scimmia maestrata per fare quelle operazioni quando però voglio coinvolgere un numero maggiore di utenti non posso pensare questo no? che uno per prima di collegarsi a quel sito deve andare a fare un corso di due giorni e poi dopo lo può fare e quindi in realtà è nata proprio la disciplina nuova di concepire le interfacce in modo che siano intuitive al primo colpo questo che è partito dal lato utenti finali utenti esterni all'azienda, poco per volta sta permeando anche l'interno dell'azienda. Per cui noi quando ci colleghiamo, tanto per parlare in casa, no? sempre il parlare male degli altri, quindi parliamo, parliamo male di noi stessi, quando ci colleghiamo al portale della didattica ci monta il nervoso perché dice ma perché è così complicato, farraginoso, quando ci sono 12.000 siti invece esterni, sociali, eh, che sono invece di una facilità d'uso estrema. No? È un'esigenza che adesso nasce da parte degli utenti, anche quando usano un sistema chiuso, lato, diciamo così, lato aziendale, non lato cliente, proprio perché la, la, eh, il sentore comune, no? ciò che ci si aspetta dall'interfaccia è di più. Allora, queste sono le potenzialità. No? Che la tecnologia sta qui parliamo di web, mh, che, che è poi è una delle tecnologie abilitanti, ma è eh, quella che poi ha dato diciamo così, spunto a tutto. Le tecnologie stanno cambiando appunto i processi aziendali, il modo di concepire il rapporto col cliente, il modo di concepire il lavoro interno. E poi ovviamente sono anche uno strumento per far sì che il lavoro venga fatto, come è giusto che sia per un sistema informativo, ma non è solo questo. E questo è ciò che dicono queste righe in verde. Bene, vuol dire che è, è un argomento che vale la pena di approfondire. Ma è Un argomento che vale la pena di approfondire eh, anche se in questo testo non era minimamente trattato. C'era un capitoletto di una superficialità incredibile e, quanto mi risulta, non è, sta, giustamente, non è stato affrontato così come era a livello del libro eh, nel corso che avete fatto. Per cui, buona, <coughs> buona parte di questo corso la useremo per, vedere, per approcciare, prima dal punto di vista tecnologico e anche da quello metodologico, eh, la progettazione di questo tipo di sistemi informativi. Uh, le righe scritte in rosso, qualcosa su cui, cioè sottolineate in rosso, qualcosa su cui vorrei calare un velo pietoso, uh, se non il fatto che in qualche modo i sistemi web, e per questo sono stati maltrattati qua, rompono un po' gli schemi perché questo libro è un libro che ha una buona ha fatto bene, è uno dei migliori non è che voglio criticare il libro sto criticando una pagina eh, ma non è per criticarla ma per darci lo spunto a proseguire la maggior parte del, del, del testo è organizzato, come spesso per i testi di questo genere in modo tassonomico c'è la, la cosa A, la B, la C, la D all'interno della A può esserci la 1, la 2, la 3 No? e quindi vi hanno raccontato i vari tipi di sistemi informativi a supporto della gestione del cliente, a supporto della gestione della produzione a supporto della pianificazione della produzione no? sto pensando a MRP, RP, CRM, eccetera eccetera è una classificazione basata sulla funzione quando parliamo invece di sistemi informativi web è una classificazione basata sulla tecnologia abilitante non sulla funzione cosa ci posso fare con un sistema web? beh, una qualunque delle cose di prima per cui in realtà mh, era quasi sbagliato metterlo come capitolo parallelo agli altri, perché non è, e poi ci sono i sistemi web, no, tutti i sistemi precedenti possono essere concepiti in modo diverso, ad esempio come sistemi web. Quindi, partendo da questa pagina, no, abbiamo concepito questo ehm, corso di sistemi informativi di cui io beh, racconta, ho, ho copia e incollato le parole più più frequenti del, del programma del corso, così come compariva sul portale, dove, beh, a parte i sistemi informativi che probabilmente l'avrò scritto 18 volte, eh, ci sono delle parole che saltano fuori, sicuramente web, sicuramente integrazione, e integrazione è una delle grane, delle rogne più grandi in questo periodo. No? Eh, questo periodo, ma non è un periodo di sei mesi, è un periodo che sta andando avanti da 10 anni, e non è... Voi immaginate tutte le operazioni di tipo economico-finanziario, di fusione, scissione, acquisizione, eh, tra aziende. Allora, tutte le volte che hai due aziende che andavano ciascuna per la propria strada e in qualche modo le fai toccare, in una delle tante modalità possibili, e immediatamente è visto che diciamo così, la spina dorsale delle aziende... Molte, molte volte, oggi, contiene il sistema informativo. Allora, far toccare due aziende significa non solo fare la somma dei numeretti del bilancio, o risolvere i problemi delle risorse umane, come li metto, l'organizzazione, l'organigramma. E va bene, questi sono lavori che voi gestionali sapete fare, o vi pagano per fare, che è diverso. Eh, ma toccare anche, significa anche toccare i sistemi informativi che magari sono nati, sono stati impostati da gruppi di lavoro che avevano approcci, mentalità, linguaggi, modi di lavorare completamente diversi. No? Se avete qualche amico che lavora all'interno di qualche sistema informativo di qualche grande azienda, gli dite la parola integrazione, lo vedete subito trasformarsi come minimo. No? Si sprizzano i capelli se li ha ancora dopo, lavoro, dopo anni di lavoro nell'integrazione. E qua a Torino sto pensando a grosse aziende che hanno proprio subito questa... E quindi una cosa che andremo a vedere è quali sono le soluzioni. Io non cerco, io, a me piace raccontare la tecnologia e vi farò anche un po' del male su questo. Però non mi dimentico che siete gestionali. Non è il mio obiettivo quello di fare in modo che diventiate programmatori provetti. Ma capire che cosa implica un certo processo. E alcune volte per capire un processo devi averlo almeno provato una volta almeno in parte, almeno in un contesto più semplificato e quindi capire quando dici, vabbè, devo integrare il sistema A con il sistema B cosa vuol dire? quanto implica? ci vuole un giorno o ci vuole un anno? e questo lo dovete sapere voi perché se no poi mi sbagliate il budget e sotto piangono ehm mm? um, quindi integrazione è un'altra parola, se vogliamo, che è saltata fuori grande. Aziendali ovviamente, perché qui stiamo parlando appunto di sistemi, principalmente enterprise, no? come si dice in italiano diremo aziendali, che cambia un po' le cose, nel senso che noi non andremo a parlare di come fare a fare Facebook, mh? anche se le tecnologie in buona parte sono comuni, ma lì sono diversi, i problemi sono diversi, i problemi sono i miliardi di utenti, il problema è, è un modello di revenue basato... Sul, sull'engagement, sulla pubblicità, è, è, è diverso. No? Mentre invece noi pensiamo a sistemi no, il cui target primario sia l'azienda, sistemi funzionali al business primario dell'azienda. Business primario dell'azienda che può essere o non essere nel campo dell'ICT, può essere o non essere nel campo del web. E questo motiverà anche la scelta delle tecnologie che useremo nel corso. No? Io sono andato a vedere, a scegliere tecnologie Tecnologia Java, per due motivi, uno perché già la conoscete, in buona parte, quasi tutti voi, e due perché in ambienti enterprise sono due tecnologie che si usano la Java e la.NET. basta. No? Eh, salvo casi, ma diciamo così, parliamo di grandi numeri, parliamo di, di media, di grandi sistemi, no? perché sono quelle proprio che hanno un supporto maggiore per l'integrazione, mentre invece altri linguaggi, altri strumenti di creazione di applicazioni web sono invece molto più adatti per applicazioni tipo aperto al pubblico, più veloci, più leggeri, ma che non hanno problemi di, di manutenzione o di integrazione così profondi. Eh, L'altra parola che mi sento di sottolineare è questo distribuiti che è messa qua in alto, perché sempre di più è sempre di più sbagliato dire il sistema informativo, perché dentro una qualunque realtà aziendale ci sono i sistemi informativi e ognuno ne vede un pezzo e ogni pezzo di sistema informativo gestisce un suo eh, pezzettino di processo e questi sistemi informativi si parlano? si integrano? si scambiano informazioni? Eh? a volte no No. A volte tu hai il sistema informativo, dove a volte significa spesso, hai il sistema informativo per dire della produzione e quello della contabilità. E si parlano perché dalla produzione escono i pezzi, entrano gli ordini, escono i pezzi, parliamo del manifatturiero per fare un esempio semplice, dopodiché questi pezzi vengono spediti e a un certo punto la spedizione, la bolla e la fattura li carichi sul gestionale. Però, diciamo così, si parlano nei due sistemi perché c'è qualcuno che finicamente ha preso i pezzi, li ha messi lì e qualcun altro ha compilato una bolla. Ma i sistemi informativi di per sé vivono di vite, vite indipendenti. No? <coughs> Ma vivono su macchine diverse, possono essere sviluppati o forniti da aziende diverse con linguaggi diversi, e tecnologie diverse. Eh, però questo qua può andare bene quando tu possa accettare un processo la cui gestione preveda delle fasi manuali intervallate, magari intercalate da fasi gestite dal sistema informativo, quindi automatizzabili. Però man mano che andiamo avanti con criteri di maggiore efficienza, queste fasi manuali cerchiamo sempre di no, azzerarle, ma anche perché sono una fonte oltre che di costo, anche di errori, anzi soprattutto di errori. E quindi, eh, anche qua, eh, sistemi informativi che siano pensati no, per far collaborare Server diversi, applicazioni diverse tra di loro. Eh, vabbè, queste sono, se vogliamo, le parole chiavi che, che riprenderemo poi, a, a cui cercheremo di dare una, una, un contenuto. Quindi, di fatto. Cercheremo di capire insieme, no? di sforzarci di capire insieme che cosa rende un'applicazione enterprise così complicata, così complessa da gestire, così costosa, mh? vedendo sia quelli che sono, qui ho chiamati scenari di costruzione e integrazione, cioè di fatto la metodologia di progettazione. Ma come faccio a costruire un sistema informativo? Lavoreremo per... Qualche tempo sulle formalis sui formalismi di specifica, specifica dei requisiti. Che è uno degli anelli critici dello sviluppo di software. Che tu hai una ditta oppure un gruppo di lavoro che ti produce un software e quando l'ha finito ti accorgi che non era ciò che ti serviva. No? È frequentissimo. Perché c'è stato un buco nella specifica dei requisiti, nel capire esattamente che cosa ti serve e comunicarlo a chi te lo deve realizzare. Quindi cercheremo di darci degli strumenti che poi sono gli strumenti attraverso i quali eh, l'utilizzatore, cioè chi ha l'esigenza di far, cioè, sviluppare nuove funzioni, nuovi aggiornamenti del sistema informativo, strumenti attraverso cui queste persone, che poi siete voi, sono i vostri ruoli futuri, può comunicare con, invece con gli staff tecnici che poi dovranno gestirli. Cioè riuscire a creare una lingua comune, perlomeno, o avere una lingua comune. E una volta che hai questi, questa specifica, capire quali sono i requisiti sull'architettura di elaborazione. Cioè, ce la faccio col computer che ho adesso, devo, quanto, mi costo, quanto è complesso, quanti mesi uomo di lavoro, quanto investimento devo fare per poter arrivare in fondo. Noi non riusciremo a fare ragionamenti di questo genere di tipo di dimensionamento quantitativo. No, perché servirebbero troppe informazioni reali e non, in un corso non riusciamo a gestire questa cosa, ma a livello qualitativo sì, no? quali sono i pezzettini che ci servono, i componenti che ci mancano. E in tutto questo lo faremo andando a vedere, anzi partendo dalle tecnologie che abilitano tutto questo. Quindi le tecnologie partiremo le prime settimane un pochino riprendendo quello che avete fatto nel corso del professor Lioi l'anno scorso, però riletto con tecnologie enterprise e non con tecnologie della nonna, hm? eh, che potevano andare bene per lavorare a livello bistico, hm? eh, anche se non ci spingeremo troppo, no, non riusciremo per ragioni di tempo a spingerci troppo nei livelli enterprise. Eh, e poi, vabbè, strada facendo, daremo, quindi, c'era un percorso, diciamo così, di tipo tecnologico, in cui capiremo cosa vuol dire sviluppare, applicazioni web, sistemi informativi basati sul web, WIS, della, della pagina del libro, eh, aggiungendo via via complessità fino ad arrivare a costruire un sistema che sia cioè, quasi, com, quasi completo, anche se con poche funzionalità. E in parallelo a questo faremo degli approfondimenti di tipo metodologico, ad esempio un argomento che non è stato trattato nel corso precedente sono i sistemi per la gestione della conoscenza, eh, che in quel libro sono accennate ma non tanto e nelle lezioni non sono state trattate eh, quel corso, eh, quel libro anche era molto improntato sull'azienda di produzione, manifatturiera o di servizi, ma oggi quante aziende hanno un business basato sulla conoscenza, sui documenti, sulla documentazione, o se non aziende, quanto la conoscenza, la gestione della conoscenza è un asset interno all'azienda. No? Archiviare un documento e essere sicuro di ritrovarlo dopo dieci anni. Ah, la chiavetta l'ho messa. Um, e poi, vabbè, l'altro tema grosso che è quello dell'integrazione che andrà a complicarci ogni singolo passo, ogni singola scelta che faremo. Eh? Vedremo che ogni, quasi ogni volta che scrivi una riga di codice dice, eh, ma se poi domani questa cosa qua dovesse integrarsi coi, po, con, ma se poi dopodomani dovessi modificarlo ed estenderlo perché chissà mai mi cambiano i requisiti? Questa è una forma mentis continua. no? nella progettazione su larga scala, diciamo enterprise, mm. e ci spingerà verso la qualità, ci spingerà verso la complessità da un lato e la qualità dall'altro. <coughs> Vabbè, qui sono un po' nella ripetizione. Questa è un'altra figura che racconta invece, non gli argomenti, quella parlava dal punto di vista aziendale, questa parlava dal punto di vista tecnologico, l'altra diceva che cosa facciamo e qui diciamo quali sono le tecnologie che usiamo e sono tante sigle, che, dietro ciascuna delle quali ci sono dei linguaggi, ci sono delle tecnologie, e alcune di queste le dovremo imparare. Ehm, quindi, per trattare questo tema, mh, si alterneranno diversi momenti didattici, a diversi tipi di, di lezioni se vogliamo, alcune lezioni saranno più teoriche quando magari vi vado a raccontare alcune tipologie di sistemi informativi che non sono state trattate in precedenza oppure la problematica dell'integrazione oppure la modellazione dei requisiti e sono argomenti più di tipo teorico. Poi ci saranno argomenti, lezioni più di tipo pratico, tecnologico, siamo di programmazione se vogliamo capirci e cominceremo con questa parte nel corso perché mi preme mettervi in grado di cominciare ad andare in laboratorio e quindi sarà la prima parte, anticipiamo questa parte, perché è quella che richiede, diciamo, dei maggiori tempi di, di, di gestione, e poi ci sarà l'attività di laboratorio vero vera e proprio in cui potrete cimentarvi. No? Io sono convinto che soprattutto argomenti tecnologici, uno li ha capiti veramente solamente nel momento in cui gli fanno male qui, nel senso che si è cimentato, si è provato e ha capito dove stanno le difficoltà. Poi magari è contento perché non sarà lui a doverlo fare di lavoro per il resto della vita, ma perlomeno ha compreso, no? piuttosto che far solo raccontarlo a un altro. Poi se volete vi do il link a due o tre siti dove ci sono le persone che si sfogano e raccontano le di avventure eh, lavorando su sistemi di questo genere, va bene per fare qualche risata, magari li conoscete già. Vabbè, questa è la figura che abbiamo già visto la volta scorsa, semplicemente noi partiremo da qua, da questo, da questo livello e poi questi altri argomenti che sono quelli più, che un attimo fa ho chiamato più teorici, ma sarebbe giusto forse dire metodologici, li andiamo a inserire via via adesso stiamo elaborando anche un calendario congiunto dei due corsi in modo da incastrare e potervelo dire con un certo anticipo in modo, anche che, in modo che anche voi vi possiate organizzare ehm, vabbè, le tecnologie trattate sono quelle non sto a farvi l'elenco delle sigle oh, qui sono riportate perché nel manuale del docente c'è scritto che tu la prima lezione devi spiegare il programma del corso no? a me sembra sempre sono sempre un po' a disagio perché vado a elencare delle cose, degli argomenti, dei titoli, delle sigle che poi vabbè, poi dopo nel corso dell'anno si, eh, diciamo si, si studiano, si analizzano ma adesso sono semplicemente sigle quindi non, non ve sto a raccontare sono le varie tecnologie che si vengono usate per sviluppare eh, sistemi di questo genere tutto il materiale che riesco lo metterò a disposizione su questo sito che probabilmente voi avete già Conosciuto, questo sito che si chiama Sistemi Informativi Aziendali, se volete salvarvi questo è l'indirizzo breve, se no vi salvate l'indirizzo lungo che è questo, che è organizzato in questo modo, c'è una prima pagina, vabbè, adesso c'è questo, in evidenza questo avviso in rosso per dire, cerchiamo di, cap di capire come organizzarci, ma poi la prima pagina è pensata per degli avvisi tipicamente. nuove informazioni, eh, son, oppure gli avvisi sono utili soprattutto quando poi il corso non c'è no? del tipo sono usciti i risultati dell'esame o cose di questo genere oppure cambio d'orario ora, e cose del genere hm? eh, a cui ho provato a mettere un modulino di commenti vediamo se prende piede o no? se lo trovate utile potete scriverlo anziché scrivere una mail potete provare a scrivere qua eh, con eh, cioè il modulino di Facebook, vediamo se serve o no. no è un esperimento, non l'ho mai fatto, mi è sembrato in modo forse più diretto a volte che non scrivere la mail per fare una domanda. Eh, io su questa pagina iniziale, quindi la mia idea è quella di avere i commenti e gli avvisi più recenti e poi ho il cronologico di tutti gli avvisi in un'altra pagina che si chiama appunto Avvisi, dove sono elencati in ordine cronologico inverso, quindi gli ultimi sono sempre quelli più avanti, i più ultimi degli ultimi sono sulla pagina iniziale. No? Ehm però così potete vedere che tipo di avvisi saltano fuori. Ne ho pubblicato il testo della tesina, sono i risultati dell'esame, eccetera, eccetera. Ho no? informazioni... Programma non è altro che un clone, devo ancora aggiornarlo, solo che questi giorni ero impegnati a fare i lenchi di studenti, è programma del corso, così diciamo così, copiato dal portale della didattica, quindi è abbastanza inutile. Eh, se non per i motori di ricerca che trovano questa pagina, perché la indicizzano. Poi introduzione, c'è il materiale, appunto le coordinate no? del, del corso, quindi i, i lucidi di presentazione, le regole d'esame, adesso ci sono quelle dell'anno scorso, dovre, dovremo ancora formalizzare quelle diciamo così, di quest'anno, informazioni sui docenti, i contatti, io ho un orario di ricevimento che cerco di mantenere fisso a giovedì mattina. Mm. poi non è detto che sia l'unico per cui se non riuscite magari potete anche cercarmi un altro momento l'unica cosa che vi chiedo è mandare se pensate di passare io cerco tutti i giovedì di essere in ufficio in queste ore qua però se mi fate favore di mandarmi una mail entro il giorno prima così sono sicuro di rimanerci in ufficio se so che passate eh, se no magari se nessuno mi scrive niente sarò un po' ma magari vado dal collega o faccio qualcos'altro mm. Eh, la persona che eh, vi seguirà anche sulle parti soprattutto di esercitazione di laboratorio è Dario Bonino che vedrete da lunedì eh, in, in laboratorio hm? che mi aiuta in questo corso. L'orario è questo, abbiamo tutto il pomeriggio del giovedì e l'ora di pranzo del venerdì più le due squadre di laboratorio. Allora, eh, qui c'è una un primo aspetto organizzativo non, non trascurabile io sto cercando di dimensionare il corso e in particolare l'attività di laboratorio senza avere quasi la minima idea di quanti sarete nel senso che la facoltà prevedeva 150 persone cioè 300 persone in tutto sul primo anno quindi 150, hanno sdoppiato il corso corso 1, corso 2 e io mi sono dimensionato, immaginavo di avere 150 persone. Adesso vedo che sul portale, nella mia parte ne vedo 75, quelli di Torchiano ne vedo 85, quindi sono 160, che è circa la metà. Io non ho idea se le altre, e di fatto anche qua sarete una sessantina, eh? mi diceva Marco che forse lui ne aveva qualcuno in più nella, quando ha fatto lezione ieri. Però, appunto, se lui una, io non ho un santino, lui ne ha un centinaio, siamo, torniamo sui 160. Allora, io non ho idea se ce ne sono altri 100 dietro la porta, che non si sa perché non si sono ancora fatti vivi, per mille ragioni più che valide, eh, oppure no, oppure questo è il numero grossomodo, più un 10-15%, che va bene, non, non cambia la pianificazione, eh, se questo è il numero più o meno su cui saremo a regime. Perché questo cambia il laboratorio, nel senso che se siamo 60 si può anche fare una squadra unica e darvi a disposizione più ore, magari una, alcune ore assistite, alcune ore cioè assistite in cui proponiamo esercizi, alcune ore invece puoi andare magari solo per consulenza o per provare a, a lavorare con qualcuno che vi aiuta, quindi se invece siete di più necessariamente devo dividere in due, se no il lab scoppia. E la stessa cosa succederà sulle regole d'esame. Nel senso che, su questo numero di persone, se questo grossomodo è il numero finale, a me piacerebbe che l'esame comprendesse, visto che investiamo parecchio in tecnologia e in laboratorio, che l'esame comprendesse una prova pratica, per tutti. Se però il numero fosse il doppio, questa prova pratica io la trasformo in opzionale, no? perché altrimenti l'esame diventa ingestibile. Quindi ci saranno alcuni punti in cui adesso non vi rispondo, alcune domande a cui adesso non vi so rispondere perché non so su che numeri ci assisteremo e soprattutto la parte appunto che coinvolge il laboratorio è fortemente dipendente dai numeri per ora è così quindi io entro domani nella lezione di domani eh, farò una prima ipotesi di divisione in squadre squadra 1, e squadra 2 in modo da potervi incontrare in laboratorio per la prima volta e poi vediamo Siamo la prima settimana partiamo con le due squadre di divise e poi navighiamo a vista un poco più Ok, uh, dicevo, stavo vedendo le, le, le, funzioni, diciamo, le, le, pagine, le, le sezioni del sito. C'è la sezione materiale, che è quella sul qual, sulla quale pubblico i lucidi di lezione. Ci sono tutti i lucidi dell'anno scorso, che lascio perché c'è ancora qualcuno che deve riseguire il programma vecchio. E qui ho cominciato a popolare la sezione sui lucidi di quest'anno. Sono dei link a dei PDF che vi scaricate. Materiale integrativo, tipicamente relativo ad argomenti di base che diamo per contatto e non andiamo a riprendere, ma può essere utile se qualcuno vuole andare a riguardarseli. E poi i vari testi delle esercitazioni. Qui ovviamente è il materiale dell'anno scorso, ma l'ho lasciato così vi illustro come, come organizziamo le informazioni. esercitazioni sono eh, esercitazioni guidate in laboratorio. Poi in realtà un'esercitazione non significa, magari un'esercitazione prende 4 settimane perché a, a vari passi si fanno diversi Esercizi esercizi svolti in aula, che è la parte di programmazione, quando io magari faccio degli esempi degli esercizi in aula, alla fine faccio lo zip, ve lo metto sul sito, in modo che possiate scaricare ciò che ho scritto, errori compresi, e provarvelo, eh, e su, scaricarlo sul vostro PC e provarlo. Mm? Eh, e dopodiché, la, da qua in poi, l'anno scorso, era tutto il materiale relativo diciamo così, al lavoro di tesina che era stato portato avanti durante l'anno. Quindi L'anno scorso era organizzato in modo molto diverso il corso, erano sempre quattro lezioni alla settimana, ma tre in laboratorio e una in aula, esattamente il contrario di adesso. E quindi molto del corso era portare avanti insieme un progetto, e ma ogni volta che si inventava, cioè si sì, inventava, si introduceva un argomento nuovo, eh, subito in laboratorio si faceva, diciamo, si faceva crescere questo sito che avevamo fatto insieme eh, aggiungendo quella parte. No? Qui eh, quest'anno ci organizziamo in modo diverso materiale, quindi però il materiale saranno i lucidi, le lezioni e poi ci saranno le esercitazioni e, le, e gli esercizi fatti in aula che, che compariranno qua sotto, la vostra parte la tengo qua in alto, eh, all'inizio della pagina. Sull'esame non c'è ancora nulla, nel senso che le regole d'esame, come vi dicevo, dipendono, ho un lucido dopo, quindi ne parliamo tra un secondo e qui c'è la raccolta di tutti i temi di esame che ho dato in passato che sono relativi fino, diciamo, significativi fino a un certo punto perché quest'anno il programma sta cambiando la pagina link dice il nome ci sono dei link tipicamente dei programmi da scaricare eh, programmi utili oppure guide o documenti o standard eccetera eh, da scaricare o link magari citiamo durante la lezione di, di, di. poi c'è la parte registro in cui eh, come dice il nome c'è il registro delle lezioni. Quindi lezione per lezione, data, ora, l'argomento trattato e il video da scaricare. Nel senso che se non ci sono intoppi tecnici, noi pensiamo di registrare tutto e quindi anche chi non potesse seguire so che molti di voi tra frequenza secondo anno tesi, stage, eccetera, eccetera, non escono. Eh, eh, diciamo così, appunto, a meno di intoppi tecnici dovremmo riuscire a registrare tutto e metterlo a disposizione, diciamo, entro il giorno dopo, salvo, no? salvo difficoltà particolari. Mm. Quindi, ad esempio, questo eh, via via credo, io cerco anche di pianificare, ovviamente, qualche lezione in avanti, o qualche settimana in avanti, quindi, eh, però, su questo, quindi vi potete anche organizzare, dicendo, ah, quella lezione lì, c'è quell'argomento, mi interessa, o non mi interessa, so già, eccetera. Eh, sapendo che poi la pianificazione è sempre la pianificazione nel senso che poi alla fine non è detto che fai esattamente quello perché magari c'è il registro per quelli che mi siamo frequentati la volta scorsa del corso intero tenuto l'anno scorso ma non a voi direi che interessa abbastanza poco quindi questo è il, il pacchetto informativo no, di informazioni che, che trovate su questo sito che spero sia abbastanza completo Um, il software che useremo sarà software esclusivamente direi open source. In modo che così eh, che sarà presente nel laboratorio LEP, ma a questo punto potete installarlo tranquillamente sulle vostre macchine se non riuscite più a fermarvi dal lavorare, um, in modo che così riusciamo a, a lavorare, tra l'altro, il software, diciamo, gli, gli ambienti di sviluppo, gli application server che utilizzeremo sono poi molto spesso utilizzati anche nelle aziende, quindi che, che in realtà sono, hanno una maturità sufficiente per cui anche in ambito aziendale vengono eh, utilizzati. Quindi io preferisco eh, fare questa scelta a monte in modo da evitare di dovervi obbligare a rubacchiare del software eh, eh, ma farlo tutto in modalità legale, eh, possiate comunque anche lavorare sulle vostre macchine e non avere software che gira solamente sul pc del laboratorio perché c'è la chiave hardware, eccetera, a meno che non trovi il crack. Che... Sono... Vorrei che quella non fosse una delle difficoltà dell'esame, quella di riuscire a trovare il software su cui lavorare. Sul sito del corso ci sono tutti i link di ciò che vogliamo, ehm, di, ci di ciò che dobbiamo utilizzare. L'esame. L'esame, come vi dico, sarà un po' fazzi, no? un po' incerto, un po' così, non, non troppo preciso. Sicuramente ci sarà una prova scritta. La prova scritta che comprenderà delle domande più di teoria. L'anno scorso era organizzato prevalentemente con dei quiz. Eh, diciamo, mi sforzavo il più possibile di fare in modo che i quiz non fossero banali, nel senso che anche se avevi il lucido davanti, cosa che non, do non dovevi avere, non ti dava la risposta alla domanda, no? erano sempre domande perlomeno in che richiedevano di aver capito la cosa e non semplicemente di copiare la frasetta, perché altrimenti veramente mi sentirei inutile nel in fare questo lavoro, eh, e poi ci sarà sicuramente qualche domanda o esercizio di programmazione. Questo per quanto riguarda la prova scritta, eh, verifiche di laboratorio sicuramente no, cercherò di proporvi, o vi proporremo una tesina, ciò che non so ancora dire, perché dipende dal numero di iscritti, se questa tesina sarà individuale o di gruppo, dove gruppo vuol dire due, perché tanto non è un corso, forse è molto grande, quindi conviene anche, eh, e eh, se sarà obbligatoria per tutti, e quindi di fatto la parte di esercizi di programmazione non c'è più nello scritto, oppure facoltativa, per cui si può optare se fa lo scritto completo oppure lo scritto, diciamo così, solo teoria più la tesina. Eh? Abbiate pazienza, spero entro due o tre settimane di avere dei numeri sulla base del quale poter decidere e darvi delle regole d'esame precise. Eh. Così come anche il punteggio che deve avere la tesina, è chiaro che se la tesina è facoltativa eh, avrà un certo punteggio ridotto, non so, dai 3 ai 5 punti, se la tesina è obbligatoria per tutti che diventa parte essenziale quasi preponderante dell'esame, allora quest'anno noi avevamo tesina da 12 punti l'anno scorso. 18 per la parte scritta e 12 per la parte di tesina. E quindi no, diventava. Però è tutto da definire. Vabbè, poi non c'è altro se non queste facce. No, questo è, è grosso modo per quanto riguarda l'organizzazione del corso e gli argomenti principali. Se non ci sono domande specifiche, forse abbiamo dedicato quasi a troppo tempo alla parte organizzativa, io inizierei a entrare in quella sigla WIS che abbiamo visto prima, no? Web Information System. Poi facciamo una pausa. Ma cominciamo a entrare nell'argomento. Allora, di che cosa stiamo parlando? Che cosa sono eh, questi sistemi informativi web, basati sul web? Ehm, allora, Partiamo da una possibile definizione, e qui copio dal libro. Web Information System è un sistema informativo nel quale copiando dal libro, la comunicazione tra macchine e, utente, e utenti avviene sulla rete internet pubblica, quindi la rete internet normale, oppure su una rete privata basata comunque sugli standard internet. Quindi l'applicativo web non vuol dire che è sul web, non, è, non vuol dire che chiunque ci può arrivare, ma vuol dire che le tecnologie che usa per permettere la comunicazione tra macchine e utenti, quindi tra l'utente che lavora e la macchina su cui risiedono i dati, le procedure, i servizi, avviene attraverso la tecnologia Internet. La tecnologia Internet, se, avete, se ricordate qualche cosa vaga di reti di calcolatori, è basata sui vari protocolli TCPIP, ma in particolare il protocollo HTTP che permette di distribuire e visionare pagine web. Che poi questa rete, sia una rete pubblica o sia una rete privata, poco importa. È chiaro che se è il sistema informativo dell'azienda, della banca o tal dei tali, sarebbe bene che non fosse accessibile da chiunque passa di lì, no? ma solamente da chi è autorizzato, che è collegato dentro la banca, eccetera. Ma questo, come dicevo, è, è irrilevante no? dal nostro punto di vista. È solamente un criterio di accesso e questo per noi, per voi, è quasi scontato per voi che siete cresciuti sapendo che c'è internet ed esiste. Punto. Rete uguale internet uguale web. Questo no, è il paradigma di oggi. Ma non è così. E soprattutto non è così se andiamo a vedere dei sistemi informativi che hanno 30 anni di storia. No, io ricordo che quando sono entrato al Politecnico 91, eh? faccio il periodo della tesi, 89-90-91, in quegli anni lì internet si stava diffondendo in Italia, era una cosa nuova, c'erano dei computer, se no, che cacchio facciamo informatica, eh, c'erano dei computer, erano collegati in rete, non tutti, eh? proprio quelli del Dipartimento di Informatica sì, erano collegati in rete, ma non era rete internet. Politecnico aveva comprato dei server centrali dalla DEC, Digital Equipment Corporation, non esiste più oggi, non andate a cercarla, è fallita, è chiuso. Eh, con dei, dei, delle macchine, in realtà quei server si chiamavano VAX no? come tipo di macchina, come nome del, del, del, e comunicavano tra di loro anche con dei PC attraverso un protocollo di rete che si chiamava DECnet, Su, che non, si, cioè, non, non ce n'è più traccia oggi, no? Però, e, e, e questa era una scelta che aveva fatto per esempio la nostra università all'epoca, aveva dei buoni rapporti con la digital, ha comprato l'hardware da lì. Altre università o altre aziende, le aziende principalmente invece andavano a comprare i server quasi sempre dall'IBM. Infatti ancora adesso nelle grandi aziende, negli scantinati, trovate ancora dei residui di IBM, di macchine IBM che invece anche loro potevano essere collegati in rete, ma con un protocollo completamente diverso, il token ring dell'IBM stesso. No? Era normale. No? Poi è, arrivata, è arrivato il TCPIP con la sua semplicità, con la sua banalità, e poco per volta ha fatto morire tutti gli altri. No? Per cui adesso stiamo dando quasi per scontato che sia quello il modo. No? E dovendo partire da zero, assolutamente, deve essere quello il modo. Però andiamo a che fare con sistemi, vi dicevo che esistono da 30 anni. E quindi lì dentro potremmo trovare di tutto. Allora, sistemi informativi preesistenti, pre-web, non è detto che usassero queste tecniche. Il eh? eh, secondo punto è relativo invece all'interfaccia utente di accesso. Eh, L'accesso alle informazioni dei servizi è supportato da programmi per la gestione dell'interfaccia utente noti come browser. Quindi per poter accedere ai servizi c'è scritto: non devi installare sulla tua macchina un software specifico. Se io pensiamo all'home banking, non è che devo installarmi un programma per fare l'home banking. Mi collego al sito della banca e lo uso. Quindi, il programma che uso, l'unico programma che devo aver installato, è un browser. Che sia Internet Explorer, che sia Opera, che sia Safari, che sia Chrome, che sia Firefox o qualcuno degli altri minori, non importa e già questo non importa è un grandissimo passo avanti eh? in termini che l'utente è libero di scegliere la propria configurazione software tanto nel collegamento col server col servizio e l'interfaccia utente sono standardizzati e voi sapete che standardizzare è una cosa che non fa bene ai business model dominanti no? perché dice io ho il mio sistema se lo faccio standard lo possono fare tutti, se invece lo, so, lo faccio in modo speciale lo posso fare solo io. No? E però la forza, diciamo così, di internet è stata proprio quella, no? riuscire a rompere delle, delle, degli isolamenti verticali, grazie di fatto a una produttività enormemente maggiore. Quindi noi stiamo parlando, alla fine, di sistemi informativi, qui la natura sono sistemi informativi, cioè svolgono, lo ripeto ancora una volta, funzioni rilevanti per i processi aziendali. Mm? gestiscono parte del processo aziendale, parte delle informazioni produttive dell'azienda. Voi dalla più noiosa contabilità e fatturazione alla magari pianificazione strategica, no, c'è di tutto, però questo fanno i sistemi. Ciò che stiamo dicendo noi è cerchiamo di capire come fanno a farlo usando le tecnologie internet come tecnologie di rete e i browser come tecnologie di interfaccia utente, come tecnologia per la generazione di interfaccia utente. Questo è ciò che caratterizza quella W lì davanti. Dove i ruoli che si giocano in questo sistema sono molteplici: no? nel senso che noi abbiamo le aziende, abbiamo gli utenti finali, e questa è, se vogliamo, la relazione più semplice. Io ho un utente che può essere un utente interno o un utente esterno. all'azienda e usa le informazioni dell'azienda stessa. Ma posso avere la collaborazione tra aziende diverse, che sono basate su queste tecnologie. Posso avere la collaborazione o lo scambio di informazioni o la creazione di processi che coinvolgono aziende ed enti pubblici, ad esempio. Noi qua in Italia siamo un po' indietro su questo punto. Tutte queste frecce sono possibili perché sotto abbiamo una tecnologia standard di interconnessione e di scambio di informazioni. Perché all'epoca precedente a internet, all'epoca precedente al web, non avresti potuto dire beh, questo caro utente, se vuoi i miei servizi, compra la connessione di rete da questo operatore che ti porta a questo protocollo. Che era incompatibile con quello dell'altra azienda. E le aziende tra di loro avevano grosse difficoltà a scambiarsi informazioni online, come diremmo oggi, no? in tempo reale. Oggi, per fortuna, tutto quest tutte queste frecce sono molto più facili da realizzare. Poi ci sono però frecce e frecce, nel senso che... Eh, mi scappa sempre il mouse. Le frecce che vanno da utente a qualche cos'altro significa che l'utente che si collega e fa delle cosine sul sistema informativo. E una freccia che va da azienda a azienda, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che o c'è un omino dentro l'azienda che si collega al sito dell'altra azienda e fa delle cose, e va bene no? molti sistemi che chiamano di business to business sono così oppure, meglio ancora parliamo di integrazione il sistema informativo di questa azienda qua quando ne ha bisogno va a chiedere dei dati, delle informazioni da, a, direttamente al sistema informativo di quest'altra azienda, senza l'omino in mezzo o viceversa il sistema informativo della prima azienda va a attivare le procedure, scrivere dei dati, aggiornare delle informazioni sul sistema informativo della seconda azienda. E noi impareremo come si fa a fare questo. Come può un sistema informativo parlare direttamente con un altro? Dici, vabbè, non è difficile. No, attenzione, non è, non è, di, non è scontato quando tu pensi che questo sistema informativo abbia 30 anni di storia, questo ha altri 30 anni di storia diversi dai primi. Non si sono mai parlati fino a ieri e oggi si devono integrare. Allora lì serve una serie di livelli intermedi per poter arrivare fino alla comunicazione standard. E questo è quando si parla di integrazione di sistemi distribuiti. No? Sto provando un pochino a cominciare a usare le varie parole chiave che poi abbiamo tutto il semestre di tempo, ovviamente, no? per capire fino in fondo. <coughs> Vabbè, ma questo non so commentarlo perché probabilmente nei vostri corsi... Uh, più di business li avete già analizzati, questo tipo di modelli di collaborazione sono tipi, tipologie di lo dico dal, dal mio punto di vista no? di che, qual è l'impatto sull'infrastruttura sono modalità di collaborazione tra attori diversi sulle quali si possono reggere poi dei modelli di business diversi e sulla parte dei modelli di business a me non interessa direttamente a me interessa la, il meccanismo di collaborazione che lo abilita che lo rende eh, possibile ma di questo poi non parleremo molto. Ok, questa è la definizione. Mi ha capito cosa è W. Quali sono esempi? Beh, Ne troviamo centinaia. Cioè, ogni volta che usiamo un servizio che abbia un valore aggiunto, stiamo di fatto usando oggi, no? stiamo usando un sistema informativo web. Il visto che abbiamo raggiunto non vuol dire semplicemente o banalmente comprare o vendere, ma no? può anche voler dire, è oggi molto, eh, sul campo dello scambiare informazioni, hm? eh, oppure accedere a servizi. Quindi qui ci sono alcuni esempi, così che ho buttato giù, di tipologie diverse di, di, di, di, di business che Usano o possono usare o che normalmente usano lo stesso tipo di tecnologie. lo Stesso tipo di tecnologie sottostante, che sono le tecnologie del WIS, no? come erano definiti prima. Le applicazioni sono molto diverse. Se voi le guardate dal punto di vista aziendale, queste, questi puntini sono, non hanno nulla, nulla a che vedere l'uno con l'altro. Devono essere gestiti, pensati, organizzati. Hanno dei flussi operativi, dei flussi di denaro, eh, di prodotti completamente diversi tra di loro, se le voleste modellare dal punto di vista aziendale. Anche Dal punto di vista tecnologico invece sono tutti uguali, alcuni più facili, alcuni più difficili, cioè alcuni più complicati, alcuni meno, alcuni hanno dei requisiti più stringenti, più bastardi, altri invece sono un pochino più, diciamo così, permissivi, e quindi richiedono magari soluzioni tecnologiche meno complicate, ma alla fine si basano tutti sulle stesse cose. Quindi in questo senso dicevo che i web information system sono trasversali rispetto all'applicazione. Vabbè, qui questa figura, sempre tratta dal libro, eh, raccoglie i vari tipi, no? alcuni di queste tipologie di, di, di, di servizi o di aziende che possiamo immaginare, dividendole da, sul lato orizzontale sul tipo di relazione, quindi dal business to consumer al business to business, quindi il business to consumer va dall'azienda verso l'utente finale il business to business l'azienda verso altre aziende per creare congiuntamente un anello in più della catena del valore, e eh, sull'altro asse parla di complessità organizzativa di sistema, eh? quindi quella complessità di cui parlavo prima, quanto è, quanto è grande, no? quanto è complesso il processo che stiamo cercando di gestire, e le due cose crescono insieme, no? vedete che tutte le volte che cresce, che si va verso se si, si, si muove di più verso una relazione tra aziende le cose diventano sempre più complicate il mondo enterprise il mondo, è più complicato del mondo consumer se volessi riassumere tutto questo in una frase ma tanto più complicato no? e quindi non posso pensare di cavarmela come se, me, come se dovessi fare un sito promozionale della fiera, della sagra del, quello che voglia no? ehm, ecco perché diventano più complicati? Ma perché hanno dei livelli di complessità aggiuntivi. I siti più semplici, il sito del macellaio sotto casa, tipicamente ha una valenza informativa. Cioè ti do delle informazioni, le ho messe lì, avrò il mio ciclo di produzione di queste informazioni, che può essere, le scrivo una volta e non le tocco più, oppure aggiorno due volte al giorno il blog, oppure aggiorno pubblico 100 articoli nuovi al giorno. Dipende. Però produco dei contenuti e il sito permette di consultare questi contenuti. Fine. Questo è il livello di complessità più semplice. Si mette in piedi in un quarto d'ora più due settimane per fare una grafica decente. Poi ci sono i siti dispositivi, no? in cui... Faccio de, delle disposizioni, no? in Italia, in Italia, in Italia. Eh, lancio dei comandi, do degli ordini, no? in cui tipicamente posso, pensiamo all'e-commerce, se no? cioè, scelgo un prodotto e lo acquisto, quindi do un ordine di acquisto, allora la complessità è molto maggiore, perché lì dietro innanzitutto c'è di mezzo un pagamento. No? E questo... Voi provate a toccare nel portafoglio della gente, cambia da così a così, non sono mica più tanto simpatici. L'utente di un sito di informazione, se vai su una pagina e gli dà errore, pagina non trovata, vabbè, se invece vai su un prodotto, lo ordini, lo paghi e poi ti fa errore, il prodotto non spedito, eh, non la prendi nello stesso modo. Beh, al di là della battuta, significa che i requisiti di affidabilità del sistema automaticamente per il fatto che quel sistema trasferisce del denaro diventano 100 volte più forti. Poi per carità, nel primo caso c'è un danno di immagine, no? sul fatto che quel sito lì, ma no? non funziona sempre, non tutti gli articoli, va bene, però è molto più indiretto che non avere danno economico sull'utente. No? <coughs> Così come anche il processo è molto più complesso. Perché sto pensando, qui sto facendo esempio mentalmente ho in mente Amazon o un qualunque altro sito di commercio elettronico, no? Eh, mentre sul sito informativo il tutto si risolve con l'erogazione dell'informazione. Su un sito dispositivo se sono fortunato mi vende gli mp3. E allora vuol dire che dopo che ho completato l'acquisto gli do un file che lo si scarica e amici come prima. E ho finito. Ma nella maggior parte dei casi, invece, quando ho un bene fisico sottostante, eh, il fatto che l'utente abbia compiuto un percorso mi deve innescare delle azioni nel mondo fisico. Cioè deve essere il bambino che prende sta roba, lo scaffale, se ce l'ha, oppure l'ordine, poi la impacchetta, poi la manda al corriere, eccetera, eccetera. No? Quindi dietro la facciata informatica poi, ci sono poi i processi esecutivi che devono essere integrati, perché poi cosa, il problema del reso, no? il prodotto ritorna indietro, il prodotto non è disponibile, i tempi di consegna, non sono prode, pro, processi disgiunti. L'utente ha fatto l'ordine, punto, e adesso qualcun altro lo spedisce, punto. No, perché il processo di spedizione l'utente pretende che sia seguito, di poter vedere lì, ma quando me lo mandi? Mi ha già spedito. No, perché se non mi ha ancora spedito io posso ancora annullare l'ordine, per legge. Se me l'hai già spedito invece non posso, ancora, non posso più annullarlo, posso riceverlo e poi rendertelo al di se adesso ho cambiato idea. Quindi sono de delle complessità che sono dovute al processo stesso, a dover gestire un processo più complesso. E tutto sommato questo è un processo semplice, che posso fare una cosa, comprare un pezzo di, di quello che tu mi vendi. Molto più complessi sono la gestione de dei processi aziendali, dove in un processo aziendale l'acquisto è uno dei 200 processi. L'acquisto o la vendita, no, pensate a tutti gli altri, no, il personale, la pianificazione, gli stipendi, le ferie, la pianificazione della produzione, l'energia, il riscaldamento, apertura, chiusura, sicurezza, cioè, così provando man mano che vengono in mente. Ognuna di queste parole chiave è dietro a un sistema informativo che deve gestirle, o una serie di funzionalità del sistema informativo che le deve gestire. Quindi pensate alla complessità di un sito di commercio elettronico e moltiplicatela per 100 funzioni diverse. Tutto sommato con dei requisiti di affidabilità ancora maggiori. Perché se tu ti colleghi da casa all'home banking, vuoi fare un bonifico, e ti dice, mi spiacente il sito è in manutenzione, dici due o tre parole poco gentili e il giorno dopo riprovi. Okay? Se non succede tutti i giorni, lo accetti. Ma se tu vai in banca o alla posta, eh, dove hai la coda di persone e c'è l'impiegato che dice no, guarda il sistema adesso non funziona, succede purtroppo, non dovrebbe, noi insegniamo che non deve, ma succede, è molto più grave. Perché se non funziona il sistema, non funziona per tutti gli sportelli d'Italia. E sono tutti bloccati. Eh? l'anno scorso, io poi se ce la faccio verso la fine del corso vi porto a parlare qualcuno delle aziende che venga a raccontarvi le cose più brutte che vi capitano, senza microfoni ehm, ricordo ancora una frase che diceva eh, noi dobbiamo una persona che lavorava con il consulente in una banca diceva noi dobbiamo magari di tanto in tanto fare gli aggiornamenti al software ma non esiste il caso che lunedì mattina alle 8 e mezza l'impiegato non possa fare bonifico eh. non esiste quindi l'aggiornamento lo, lo cominciamo il venerdì sera alle 5 quando i sportelli chiudono e si finisce quando si è finito. E se va bene, è tutto pianificato, pronto, schiacci un bottone e alle 5 e mezza è finito. Se no, ci sono le notti e c'è il weekend. Ma non esiste che alle 8 e mezza non sia funzionante tutto. No? Più quello nuovo. Poi dice al massimo, alla peggio ti accorgi a metà che non ce la fai che ce la... e torni indietro e rimetti la configurazione precedente. Allora, questi processi di cambiamento, evoluzione, non è che dici, l'ho modificato, non funziona più, beh, aspetta un attimo con lo sistema, no? e nel frattempo hai, hai un processo che deve andare avanti. E tutto sommato lui lavorava nelle banche, che nel weekend sono chiuse. Se no? tu hai un impianto che produce acciaio, che lavora, che invece non spegne mai, non ferma mai, è ancora peggio, ancora più difficile. No? Sto parlando di affidabilità. Affidabilità è la misura di quanto tempo il sistema è funzionante per i propri utenti. Quindi eroga il servizio. E man mano che andiamo avanti in questa scala, la l'affidabilità diventa sempre maggiore. È impossibile fare... Allora, sistemi affidabili al 100% sono impossibili. Ti cade meteorite, eh. lì non ci puoi fare nulla. No? Però, sistemi di affidabilità si misura in giorni, o ore o minuti di fermo all'anno. Eh? Quando tu dici 5 minuti all'anno tutto compreso, che sarebbe il 99.9%, cominci un po' a preoccupare, 5 minuti il tempo si scacchia, sto, sto prendendo il caffè, e poi di ritornare, sono già 2 minuti mi sono già fregato, almeno sono solo più 3 per rimettere in piedi il sistema. Eh? Quanto tempo ci metto a riavviare la macchina? Eh. Non ci sto. Eppure ci sono dei servizi che vendono, con, diciamo, dei servizi con quel tipo di affidabilità dichiarata. Dichiarata e ottenuta sono due cose diverse però gli obiettivi sono quelli non è nulla che non si possa progettare tutto si può progettare però i livelli di complessità e il livello di costo aumentano ehm, vabbè, poi qui non stiamo a commentare i livelli successivi perché... ehm, quindi io quello che vorrei fare a latere eh, no? adesso qui eh, parlando un po' a ruota libera, quello che vorrei fare all'altere del corso è spaventarci un po' tutto insieme di questi sistemi di cui stiamo parlando, della complessità, no? dei miti che ci sono, e dire ma sem perché sembra tutto facile, no? noi abbiamo purtroppo un'industria dei fornitori di soluzioni software che tende a, a banalizzare i problemi, dire ma tu ti installi il nostro prodotto, hai risolto tutto, Vado ad ascoltare un po' di pubblicità per radio, sui giornali o cosa, no? Ah, ma sì, ma per fare un sito compra questo, è fatto. Per, fare, per gestire no, la tua azienda, la contabilità, c'è questo pacchetto software della ditta tal dei tali, fa tutto. Non è vero, no? non è quasi mai vero. Il problema è che questo messaggio, che è un messaggio di marketing, arriva nella testa dei decisori. Decisori che quando vengono a chiederti, a chiedervi, diciamo: ma senti tu sei responsabile di un progetto, facciamo questa funzionalità, integriamo questo. E tu ti fai due conti di quanto ti costa, ti presenti il conto e ti guardano come dice ma no non è possibile, costa cento volte di più di quanto immaginavo. Perché un conto è installare un software standard che funziona di solito, un conto è fare un processo interno, uno sviluppo interno, interno poi magari con diciamo, acquisizioni di software esterno, però diciamo così, gestito internamente, su misura, che abbia dei livelli di affidabilità alti. E allora si innesca un gioco al ribasso, no? per cui poi il mercato ne soffre di consulenti pagati male, o lavori fatti in fretta e furia, basta che funzionino, che funzionino funzioni nel momento in cui l'hai venduto, poi scappo, tanto cerco di vendertelo anche sotto costo, tanto poi ci guadagno in manutenzione, perché sarà pieno di difetti avrei bisogno di venire da me, si innescono tutta una serie di cose che non, sicuramente non giovano no, alla qualità del lavoro. Ma di questo... Provate a parlarne con i vostri amici, Con chi, chi lavora. Ehm, vabbè, io qua ho riportato alcune parole chiave che poi magari andremo a riprendere, ma appunto sono lucidi un pochino più che, che, che, vi la, che vi lascio diciamo così guardare e leggere. Queste parole chiave, tutte queste Y finali sono ciò che distingue, a parte la funzionalità, tutto il resto è ciò che distingue i sistemi enterprise dai sistemi amatoriali, obbistici dobbiamo garantire tutte queste qualità che nell'ingegneria del software chiamiamo requisiti non funzionali. Cioè non cose che il sito deve fare, ma qualità che il sito deve avere mentre fa ciò per cui è stato progettato. Che essendo proprio non funzionali sono più difficili perché un requisito funzionale lo soddisfi facendo una certa cosa. Devo avere una classe, un metodo, un'interfaccia, un bottone che faccia quello l'ho fatto, sono a posto, se funziona bene invece l'affidabilità, la flessibilità, la velocità, le prestazioni sono qualche cosa che impattano l'intero progetto ogni singola riga di codice potrebbe essere un problema di stabilità potrebbe essere un problema di prestazioni quindi non è un problema che si risolve queste qualità qui non si, non si risolvono in modo puntuale quindi non hanno una soluzione tecnica uh, fai così e lo risolvi è una soluzione metodologica, deve avere un processo di sviluppo che ti garantisca che alla fine tu hai questo risultato. E anche per questo ne parliamo in questo corso. Adesso vi lascio un po' di pausa e poi entriamo più nel vivo. Facciamo 20 minuti.